Siamo pronti, partiamo. Ci siamo? L'hanno evacuata la notte stessa. Non hanno avuto il tempo di portare via niente: fabbriche, scuole, negozi, appartamenti. È tutto com'era. Chi altro ha una storia del genere? Andare ora fra poco sarà buio Avete sentito? Ah, sembra un bambino. Sicuro che ci siamo solo noi. Oh mio Dio. Via via via! via! Questa è una bibbia. Sì, è bruciata. 32.C 102 eh, Cos'è stato? cazzo è? Ale. ancora Io voglio andare un attimo in fondo in fondo alla chiesa. Vado, eh. No, solo. E sono Ale, quei, Ale, hai stretto che Quel tre, quel eh, sì. bussare non mi è piaciuto, Quindi, ma proprio per niente. Eh, non lo segno. io. l'ho sedito di, di qua, qua, qua. qua. messo legno, magari su questo mobile qua. Tipo così, erano. Allora, eh, so, so, Ascolta, noi vorremmo solo finire il prete. no, c'era una per tu. Crisi si sente più al sicuro fuori dalla villa, sembra. No, no. Sicuro sono che sono quelli loro. Non loro. Noi comunque abbiamo sentito. Ecco qua, su questa parte qua. Dentro, Tutti dentro. Ale, che cos'era? No, è... Ma cosa? Ale, ma io sento dei... Senti. Uh, Senti? No, ma no io sento della medica, ragazzi. Beh, finiamo un attimo. Ragazzi, sentite? No, io no. Di qua, no, arrivando da qua, Benissimo. ma era nitido dun, dun, dun, dun, dun, dun. e non può essere neanche entrato qualcuno e uscito eh, subito ma uno con avresti... la percezione che fosse no. qua no no che era, era, era là ragazzi era lì io sto pensando sai quel ragazzino che abbiamo visto con. Ma le con mi asso, con asso, no, no ma ascolta mia, ragionate ok anche se fosse stato qualcuno, è entrato. Hai visto il macello che c'è dentro? Ma è no, non no. no, sei anche entrato. A parte che avrebbe fatto più rumore: eh. Uno. devi sapere da dove entrare a uscire poi anche. Scusa, cioè sì, anche sì. a uscire, perché noi. No, siamo, no, poi non noi, ci, ci siamo poi girati: è... è stato i tocchi, eh. sono stati lì Ma poi, poi lui si... è andato a subito a controllare. Lui è uscito subito. No, ma a me questa cosa mi spaventa. Non lo so, a me, a, me, a me ragazzi, a me mi ha toccato qualcosa lo zaino fortissimo. <ride> proprio qualcosa, una roba allucinante. Io direi di... Andiamo un attimo lì, per favore, in... a questa zona qui. 4.1. Guarda il due qua. Due qua dentro. No, non sta chiesa qua, veramente, raga, non mi piace proprio no. per niente la stella. Eh, l'ho vista prima anch'io. Ma cosa c'entra una stella? 1, 2, 3, 5 punte. Sopra lì ce ne una 1.8 punte guarda il Anche qua eh, 1.2 7.3 Ma è qua 10.9 Prima è arrivato sì, a 100 Chiediamo ancora di fare quei tre tocchi Sì, dai, dai. Allora però spieghiamo che il ragazzo Luca è uscito perché Non mh. si è sentito mh, tanto bene diciamo? Dopo quei tre Tre tocchi che abbiamo sentito tutti Non si è più sentita di Maniere, eh, è scioccato, è terrorizzato sì, è uscito, è voluto uscire eh, quindi adesso noi continuiamo perché non abbiamo finito tutta, tutta la chiesa fino in fondo eh, però quei tre tocchi sono stati allucinanti mm. hanno messo i brividi nitidi Vuoi di fare quei tre colpi di prima, per favore? Avanti, falli adesso! Io comunque quello non ce posso bere. Mi sento citata. Comunque, guarda. Si, sì, manchi ma qua ci sono delle variazioni, si insegna questo perché sono molto forte. Quando è andato a 100 qua? Sì. Era poco prima dei guidri d'occhio. No, è vero. Guarda, guarda. È vero. Quindi... Rifalli ora. Sei ne massimo a 100? Rifalli ora. Una massima variazione. Vieni qua in mezzo a noi e facci sentire tre colpi. Guarda quel K2. Ha toccato lo zaino. Chi c'è qua? Guarda. 0.4. Ma allora io voglio sentire se un po' i tre colpi perché mi hanno... Mi nitidissimi. Stai prendendo energia? Cos'è il rumore? No, io ho schiacciato questo. Sale. Sale? 8. Eh, il K2 è smesso. Alma piatta. Eh, sì, Ciao, basta dirlo. No? Dai, vieni qua e fai di nuovo il rumore che hai fatto prima. Dai, lancia porti. qualcosa, visto che ti piaceva lanciare qualcosa. Sì, basta che non colpisce nessuno, eh. Non a noi. 4.1 Guarda un po'. E il K2 si è fermato. Sembra che lo voglia fare come dica lui. Non ti piacciono i comandi? Sale, 3.4 poi scende, però. Guarda qua. Non riesco a capirla io, sta cosa. Sale. 8.5, 10.7. Fa ah, come prima. Dai! Dai, manifestati come hai fatto prima. Prendi energia. E tre colpi anche uno. Fatti sentire. Hai sentito che ti ho chiamato? Ho detto sì? No, la seconda volta che ti ho chiamato hai detto sì, la prima no. Perché che stai dicendo? Cristian, allora stai... te lo dico io, tu eri qua con lo sguardo e guardavi K2 riassorto, come se fossi imbambolato. Ah. Teresa ti ha chiesto, crei tutto bene? Eh, lo, eh, silenzio, riporto. no, silenzio. Poi ti ha richiesto ancora, crei tutto bene? E lì hai risposto, ti sei perso il primo crei tutto bene. E tu Claudia hai iniziato un po' a innervosirti e secondo me c'è qualcosa di negativo che vi sta un attimino influenzando. Poi ti faccio rivedere il video se vuoi, ok? È vero? Mm -hmm. Te lo dico anch'io. Eri imbambolato lo sei dicendo tu? Io non ho imbambolato. Ho sentito una cosa? Christian, eri imbambolato. Cristian sì, eri imbambolato, però non ci vedere. E rifermo guardare. Eri così. Sei stato così. su un punto. E non ti sentivamo più. Poi lei ti ha chiamato una seconda volta. Tu chiamavamo. E tu l'hai risposto e tu hai controllato nella seconda. Eri, eri assente, sei stato assente per pochino. Ah, non so c'è. Cioè, mi... no, non c'è niente, ti preoccupare. Non ti ricordi che ti abbiamo chiamato due volte? E basta quando mi ha detto eh, cosa che mi ha chiesto? ha detto che tutto bene ah, io ho risposto ho detto sì ok risposto. e ne hai perso uno erano due ne hai perso uno poi te lo faccio vedere tranquillo non ci pensare stai bene sto bene eh. ci sto male no, non lo so stessa non mi sembra che tu stia andando bene adesso basta ma, sai, no? continui non so cosa so dire dico che okay, è così va sì. bene calmati no, basta un 4.6 Sento troppo agitata. Io ho mal di testa, mal di ecco. Testa vedi, che... dai. Offre, no? mal di ah, testa dai ragazzi. Io direi che prendiamoci un po' d'aria, sì. calmiamoci un attimo. Oh. Di così, sì, certo. calmiamoci oh, Non ti stessi dicendo niente. Sta solo dicendo di dire calmati, perché c'è stata questa cosa che è rimasta un sì. po' così, eh. Si, sì, sì. a te ancora a lì. dove? Nella, cioè, però, non, so come parla, come non è più in sé. Si, poi come risponde strano, facciamo in fretta, usciamo dai, non ho capito. No, ecco la cosa. Dai, io racconto. Va bene, dov'è? Lo seconda. Qualunque no. vieni? No, faccio no. niente. Ma, Ma non poi da me ci sta. Sono. Ma non ti fidi? Eh, non ti No, aspetta, dai, lascialo qua, andiamo di te. Andiamo, va vieni. Allora, che puzza? So. Che puzza? Che cos'è? Cosa? Con una puzza strana. Schifo, Dove stiamo andando via. qua sopra? Che cos'è qua sopra, Luca? Il pulpito. Ma si può andare qui? Ma non puoi andare sì, sul pulpito? Ma fare attenzione che non crolli la palla Anche di perché di. È puzza no, probabilmente è voglio... il legno mano. Magari uno per volta qua sopra perché. Sì. Non mi sembra molto sicuro. Eh. Stiamo. Tere, stai sotto. Sì, sì, sì. Tere, stai sotto il muro, per favore, qua? Non lì? Aspetta un attimo, ecco. Sono io, sono io. Oh, ah, sentite un sì, secondo ma cosa fai? Sentite? sentite? no non era così no no era, era più molto, netto era più netto no. era molto più sordo Sì, raga qua ma... deve essere paura di mangiare Cristina di non è in cosa andiamo eh, non lo so Cristina eh. va in sede no. non so se conviene stare qua Vai. aspetta qui che no. arriva Terry Ocandra, arrivo io, io arrivo io sono delle ragnatele nere Ascolta ma... Eh, non c'è niente, dai, Niente, usciamo, Chris sì. Che schifo. Attenzione ai gradini, eh. Mm -hmm. Oh, per cazzo. buono Occhio. Usciamo fuori adesso. Dai, andiamo, andiamo. C'è cioè, un punto dove c'è un odore schifoso. Usciamo? Occhio. Vale, ma esci, per favore. No, no, lascia stare. Non possiamo dire che non, non, non, no, non c'è la tua cosa. Ma dove c'è le Questa è la che... Fa uscire. Cristiano. Usciamo fuori, eh? dai. Dai, lascia il fuori. La via. Fa lì, fa uscire. Eh? Fa no. uscire. No, io lo sai che vorrei che così sta qua. Appunto, andiamo fuori. Dai, usciamo, dai. raga. c'è la prendiamo del quanto riguarda. Dai, lo guardiamo dopo. I tuoi amici sono fuori? No, sono tornati qua. Ah, no, avete sentito il rumore che c'è stato fuori? No. Lo guardiamo stanotte, sta te dai, in grossa dov'è? Yeah. Eh. Sì, comunque, probabilmente stai provando quello qualcosa di l'altra volta, mi sentivo quasi eh, come un'energia positiva. Io, allora, io. Così sì. come? Io come? Io come? Io come? detto come? quasi quasi Io come? Io rimanere. Io come? Io come? Io come? Io Sì, ma ehm, primo Io Ale usciamo sì. per favore la luce okay. la luce non voglio uscire luce uscire luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la questo. Eh. Ah, se vuoi prima io. prima la luce la prima la che... Se la fai la luce con questo, io io la Io la luce la luce la luce la le la la in E tu quando vuoi uscire prendersi dopo come no, no, vai, esci tu, esco dopo io. Allora aiuto. tu. Buona mano, sì? No, pensavo se mi è sembrato No, volevi sederti tu qualcosa? No? No, no. No, okay. no. Boh, no. no, no. normale. Che cosa è eh, Esci. dai, tienilo allora, Guardie prendono anche questo meglio qua fuori, respiro meglio. Va dentro ci va. Io no. Yeah. Dai, Cri, Oi? dentro hai perso un po' il senno, eh. In che senso? Sì, Stai riprendendo sì. il tuo floppuente, dire perché. Ma continua a dire che non è venuto. In che senso questo? Eri un po' strano. Eri un po', di, eri un po non il solito Cristian, ecco, eri un po'... E poi verso la fine ti hai visto un po' euforico. Vero? L'hai visto Però, anche tu allora? Se volessi rimanere lì. Ciao ragazzi, volevo ricordarvi che prima di questo video che avete appena visto abbiamo girato l'indagine nella casa patronale del conte insieme a Cristiane e Claudia. Correte subito a vederlo sul loro canale Ego perché lì vivrò veramente un'esperienza che non mi sarei mai immaginata.